Francesca Fialdini e Marco Gliorni non si sopportano? Aria tesa alla vita in diretta. Francesca Fialdini e Marco Gliorni hanno litigato alla vita in diretta. I gossip e retroscena. Aria più che mai tesa alla vita in diretta tra Francesca Fialdini e Marco Gliorni. Secondo quanto fa sapere il settimanale Spy, i due conduttori non riuscirebbero a lavorare insieme. Sembra che si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta quotidiana. Non solo, pare che sia Francesca sia gli Orni controllerebbero a vicenda i minuti precisi dei rispettivi interventi. Inoltre, Pare che i due si parlino solo attraverso gli autori della trasmissione di Rai 1. Il motivo di questa complicata situazione? Non è molto chiara, ma pare che Marco sia un po' geloso del successo della Fialdini, sempre più lanciata nella tv di Stato. Di recente la giovane ha condotto lo zecchino d'oro e più di qualcuno la indica come probabile sostituta di Cristina Parodi a Domenica In. Il gossip di spy su Francesca Fialdini e Marco Liorni. Tra i due conduttori dei La vita in diretta. Francesca Fialdini e Marco Liorni, non tira una buona aria. Sembra che i due si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta. I due non si sopportano si legge sulla nuova rivista edita da Mondadori. Se uno dei due conduttori ruba minuti, l'altro ne ruberà altrettanti per non essere da meno. Un duello di minutaggio sulle notizie. I due si parlano solo attraverso gli autori, cosa non buona per il normale svolgimento di una trasmissione fa sapere ancora il settimanale di tv e cronaca rosa. Insomma, una situazione più che mai intricata. Sarà vero. O i diretti interessati smentiranno tutto in diretta tv? Chi è la nuova conduttrice della vita in diretta Francesca Fialdini? Francesca Fialdini ha 37 anni ed da tempo lavora in Rai. Il debutto nel mondo del giornalismo è però avvenuto a Radio Vaticana. Subito dopo ha lavorato nel programma religioso a sua immagine. Successivamente sono arrivati, videozine, fiction mania, cult book, uno mattina in famiglia e uno mattina. È singla anche se le malelingue sussurrano che stia vivendo da qualche tempo una passione segreta con un collega.